Oggi sono a Firenze, sono qui con Michael Hoyt, stavamo passeggiando in giro per le strade di questa magnifica città e parlavamo della terapia breve a un certo punto. Che cosa vuol dire essere, essere breve, perché in realtà se ci pensiamo tutti i terapeuti, tutti gli psicoterapeuti vogliono essere brevi, nel senso che nessuno psicoterapeuta vuole tenere il proprio paziente per uh, troppo tempo. Steve De Scherzer, uno dei terapeuti uh, padri del, delle terapie brevi moderne, disse che terapia breve significa una terapia che dura soltanto il numero di sedute necessarie e non di più, e questo è un concetto che si può allargare a chiunque no? che può essere uh, messo in, in bocca a qualunque tipo di terapia, perché nessun terapeuta, nessuna terapia vuole tenere un paziente più del necessario. Però forse la differenza è che un terapeuta che vuole essere breve vuole studiare come diventare breve, cioè almeno nel mio caso è stato questo, vuole, ed è tuttora questo, studiare tutti i metodi, tutti i modi, tutte le tecniche, tutte le vie, tutte le epistemologie, tutte le possibilità che gli permettano di essere brevi. Quindi, alla fine, fare terapia breve significa studiare i modi in cui si riesce a essere utile a una persona in breve tempo. Questo, questa è una sfida, una bella sfida, perché eh, quando studi all'università di solito non, non studi la terapia breve non studi questo concetto. Vengono dati per assodati dei punti, vengono dati per assodati dei principi, il fatto che per esempio il cambiamento necessita per forza di molto tempo per essere attuato. Per esempio, ehm, almeno nella facoltà che mh, ho frequentato io, la Sapienza eh, di Roma, non so in altre facoltà, poi parlo di molti anni fa, c'era una forte componente psicoanalitica che veniva fuori. E quindi che cosa significa quello? Che l'idea che il cambiamento potesse avvenire in poco tempo non era proprio così preponderante, ma in generale l'idea che il cambiamento debba essere qualcosa di lungo ehm, è una, come dire, un'idea un molto molto diffusa, anche al di là della, della, della psicologia. Anche perché eh, forse in parte c'è l'idea che la personalità si struttura in tanto tempo e quindi un cambiamento deve anche, quello in qualche modo per una connessione che non è del tutto logicamente definita, debba, debba necessitare di molto tempo. Non è del tutto logicamente definita perché il fatto che la personalità si strutturi in tanto tempo, e anche questo comunque è qualcosa che dovremmo mettere in, sotto analisi, che, che vuol dire che la personalità si struttura in tanto tempo, non significa comunque che il cambiamento debba avvenire lo stesso in, in altrettanto tempo. Ci sono poi degli assunti che sopravvivono ancora oggi ma che in realtà sono stati messi fortemente in discussione anche, eh, come si dice, sono stati eh, confutati come il fatto che se lavori sul sintomo eh, poi eh, questo riemerge da qualche altra parte, cosa che... La ah, maggior parte delle volte non è così, ma anche l'idea che si, in terapia breve si lavori sul sintomo è sbagliato, perché spesso in molte terapie brevi non lavori sul sintomo. Che vuol dire lavorare sul sintomo? Vuol dire che eh, io ti prendo il sintomo e vado a fare delle cose lì? O magari che vado a lavorare su altri comportamenti, altre percezioni, e queste questo lavoro farà sparire il sintomo? Insomma, sono dei concetti diversi. Però la base qual è? La base è quella di considerare il fatto che Terapia breve, fare terapia breve, al di là dei modelli, al di là di che tipo di terapia breve fai, ma voler essere breve in terapia significa mettersi sotto e studiare dei modi per abbreviare il più possibile la propria terapia, tanto che abbiamo terapie brevi in tutti gli ambiti, terapie brevi psicodinamiche, terapie brevi nell'ambito della una matrice, nella matrice sistemica, la strategica in parte de deriva da lì, anche la social focus in parte ha origine lì. Eh, anche nella cognitivo comportamentale ci sono degli interventi brevi di pochissime di sedute. Fare terapia breve quindi alla fine significa studiare questo, studiare i modi e mettersi in discussione, nel senso dirsi costantemente, fammi vedere se c'è un modo più breve per aiutare le persone per questo problema, per questa situazione per questo contesto.